prodotto di polinomi con i coefficienti frazionari allora svolgiamo pagina 147 il numero 705 allora in questo caso il nostro polinomio è composto da un monomio che è soltanto un numero 3 ottavi e poi un monomio composto da meno 7a alla terza questo polinomio quindi 3 ottavi meno 7a alla terza deve moltiplicare un secondo polinomio composto da un monomio che non ha parte letterale, 3 ottavi, e poi un secondo monomio che è più 7 alla terza. Quindi questo polinomio, 3 ottavi più 7 alla terza, deve essere moltiplicato con 3 ottavi meno 7 alla terza. Come per come nel lavoro con i numeri interi moltiplichiamo un monomio di una parentesi per ogni monomio della seconda parentesi e quindi avremo incominciamo con 3 ottavi 3 ottavi moltiplica 3 ottavi quindi 3 ottavi per 3 ottavi farà 3 per 3 9 8 per 8 64 non abbiamo parte letterale quindi rimane 9 64 esimi. il 3 ottavi moltiplicherà adesso il secondo monomio della seconda parentesi quindi per più 7a alla terza quindi 3 ottavi per 7 avremo 3 per 7 alla più per più più 3 per 7 è 21 7 lo possiamo scrivere come 7 primi quindi abbiamo 3 per 7 è 21 8 per 1 8 e poi la parte letterale a alla terza a questo punto moltiplichiamo meno 7 alla terza per il primo monomio, quindi tre ottavi, e anche in questo caso avremo meno per più, meno, 7 per 3, 21, 1 per 8, 8, a alla terza. Meno 7 alla terza moltiplica quindi più 7 alla terza, più per meno, meno, 7 per 7, 49, alla terza per alla terza sarebbe a, alla 3 più 3 quindi a alla sesta controlliamo se abbiamo dei monomi simili abbiamo più 21 ottavi alla terza meno 21 ottavi alla terza che si annullano più 21 ottavi meno 21 ottavi fa 0 quindi rimane 9 sessantaquattresimi meno 49 a alla sesta